io come dire ve lo dico il filmato l'ho visto un paio di volte ma um, non è completo cioè mancano un po' di cose Sì, vabbè lo... ma poi chi l'ha tirato insieme sto filmato? tu, vabbè. però mancano un po' di cose o, o, o faremo un approfondimento dopo ne discuteremo in, uh, in classe eh, vabbè, eh, sentite, ditemi quanti secondi mancano e io comincio. Devo già partire, devo aspettare, mi dai tu il via? Benvenuti ragazzi in questa introduzione di AutoCAD. Come saprete quest'anno useremo AutoCAD. Nella versione 2011, e eh beh, è questo quello che ci passa il convento. Eh, ad ogni modo, eh, diciamo che non sarà molto diverso per, quel, per quanto ci riguarda delle ultimissime versioni di AutoCAD. Vedremo eh, la, la sua interfaccia grafica. E, eh, vedremo anche di dare una infarinatura sulla uh, videata iniziale videata iniziale è composta da una barra del titolo ricordatevi che quando vicino al titolo appare un asterisco vuol dire che quel file non è salvato sotto troviamo una barra dei menu e poi una barra eh, degli strumenti quelli fondamentali chiamati entità o oggetti e poi i layer o livelli a cui dedicheremo un ampio spazio, barre di scorrimento come il sistema Windows e poi delle finestre o delle schede, una chiamata modello e poi delle schede layout, anche qui vedremo la differenza. Questa icona WCS è un acronimo e eh, ne prendiamo per il momento atto una riga di comandi a cui dovremo scrivere per, per, attraverso la tastiera le coordinate del, dei punti o dei comandi da dare ad autocad ok la veste grafica di autocad eh, può essere di due, di due modi quella che vedete eh, chiamata 2d disegno 2d e annotazione oppure una veste classica di autocad eh, diciamo che le versioni più recenti puntano su questa, su questa videata, cioè sulle, sul disegno eh, 2D. Ad ogni modo, per passare da una modalità ad un'altra, eh, andate a cliccare sulla rotellina di ingranaggio che normalmente vedete o in basso sulla destra, eccola qui, che apre la finestra con le varie modalità, e quindi potete scegliere e ritornare nella modalità che più vi, eh, vi, vi, vi fa piacere insomma. ok vediamo come aprire, chiudere e salvare un file non di AutoCAD, non datelo per scontato sì o lo so che fesserie eccetera eccetera perché a parte il fatto che AutoCAD usa due, queste due modalità e quindi dovremo anche capire eh, dove andare ad aprire o a chiudere questo file ma la cosa che io vi porto all'attenzione è che al momento dell'apertura possiamo aprire in tre diverse modalità chiamata dvg, dvt e dvs attenzione perché eh, queste, queste, tre, queste tre estensioni ci portano a due tipi di file diversi anche qui, nella modalità di AutoCAD classico, abbiamo, aprendo le finestre, file, nuovo, insomma queste sono le cose classiche di apertura, oppure tramite quel pulsantone eh, chiamato Rebot, dove abbiamo eh, anche qui dei comandi importanti, abbiamo sempre la possibilità di aprire questi tre modelli fondamentali, DVG, DVT e DVS. Attenzione che con il file DVS, poco usato da AutoCAD però è un file classificato come file di CAD in questo momento ci sono circa 178 eh, file di CAD usati da AutoCAD e da altri CAD quando si salva se si sceglie il modello di AutoCAD dvd eh, dvt scusate dvt eh, si salva come modello questo è comodo se non dobbiamo eh, eseguire sempre le fasi preliminari di preparazione del file altrimenti salveremo come dvg ok ve l'ho detto queste pillole eh, di autocad le riprenderemo in aula Hey.